Per la quarta lezione sull'uso delle Helrods, oggi vedremo la differenza sostanziale tra il campo di emissione dell'oro e dell'argento e di un materiale nucleare, il torio 232. Questo è stato richiesto per poter capire quale sia la differenza tra un materiale nucleare instabile è un materiale ad emissione stabile, cioè che fa la differenza tra l'uso dell'Elrods e il rilevamento nucleare dato da un contatore Geiger. prima di proseguire con l'esperimento della quarta lezione eh, volevo farvi vedere questa in modo da farvi capire il funzionamento specifico della l -Rules. ok per il resto eh, ci sono dei libri su internet in cui potete studiare benissimo la fisica strutturale per la fusione nucleare oppure il controllo di campo per la gravità. Così potete capire un attimo come funziona eh, il funzionamento specifico dell'Everos in modo diciamo proprio in modo proprio il funzionamento Diciamo, delle aste e l'esperimento che poi andremo a fare bene, allora. Iniziamo subito con la scansione della moneta d'oro, utilizziamo le aste della serie 2021 e cominciamo la scansione. Fate la vostra posizione, annullate il campo e scansionate. Come potete vedere le aste lentamente si posizionano lungo la direttiva in cui il campo viene rilevato. Ecco, in questo caso noi stiamo rilevando il campo nucleare dell'Oro specifico, quindi ci mettiamo dietro le aste, bloccate le aste, e seguite la freccia che avevano indicato in precedenza. Come vedete le aste si chiudono sulla moneta d'Oro. Potete bloccare le aste, andate giù in verticale. Questo è il centro di emissione nucleare specifico per l'oro. Ora lo faremo con l'argento. Stessa cosa. posizione, annullamento del campo e scansione. Come potete vedere le aste puntano direttamente al campo di emissione dell'argento e quindi a noi non resta altro che seguire diciamo, la freccia, la freccia immaginaria. Ecco, in questo caso ci mettiamo dietro le aste, come vedete si stabilizzano. E possiamo iniziare la ricerca. Quando siamo sopra l'obiettivo, le aste si chiudono. Chiudete le aste, bloccatele e andate giù in verticale. Questo sarà il centro di emissione nucleare per l'argento. Ora faremo la stessa cosa con il torio 232, per farvi capire un attimo la differenza tra i due campi di emissione. Adesso procederemo a rilevare l'emissione nucleare del torio e poi vedremo le differenze. Queste sono barre toriate ed emettono un minimo di radioattività, come potete vedere. ha raggiunto la soglia di sicurezza, ora procederemo al rilevamento con le professionale professionali. Misuriamo la lunghezza d'onda del torio. Stabiliamo bene. Ora possiamo valutare un materiale nucleare anche con le ELROS. Osservate bene, le ELROS si chiudono sul torio 232 e questo campo può essere rilevato anche senza l'uso di un contatore Geiger. Osservate bene, le aste si chiudono, bloccate le aste, puntamento e giù diretti, ok. Ora, faremo un'altra cosa come avete potuto vedere il materiale è leggermente radioattivo ed emette radiazioni che non sono radiazioni di campo ma sono radiazioni da disintegrazione nucleare che vuol dire che il, il torio contenuto si trasformerà in un altro elemento al termine della, della disintegrazione come abbiamo visto la distruzione dell'atomo produce, negli elementi instabili tipo uranio 238 e torio 232, produce il cosiddetto decadimento con il quale eh, questi materiali si trasformano in altri materiali. E questo è per farci comprendere un attimo il funzionamento specifico delle e delle frequenze di risonanza nucleare, che sono diverse dal decadimento, cioè dall'emissione di radiazioni ionizzanti nucleari. Per concludere questa quarta lezione sull'uso delle l -Rhodes. Oggi abbiamo presentato eh, queste ricerche che ho fatto e eh, che si basano sulla struttura fisica della fusione nucleare e sul controllo di campo della gravità. Ecco, eh, queste ricerche eh, sono durate 30 anni e hanno portato eh, giustamente alla costruzione specifica della Rose. Ecco. Tutti questi calcoli sono disponibili sul programma LROADS PRO 2020, che potete trovare ai link sottostanti. Con questo chiudiamo la quarta lezione sull'uso delle LROADS e la prossima vedremo come studiare nuovamente il campo e renderlo diciamo, più efficace per le vostre ricerche.